Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di dropshipping da Amazon, quindi se utilizzate Amazon come fornitore, parliamo degli oggetti non disponibili. Se vi vendiate su eBay, su Shopify, su Amazon, su Facebook Marketplace, se utilizzate Amazon come fornitore può capitare di trovare degli oggetti fuori stock, eh, perché finiscono, perché non sono più disponibili. Nel, nel sito di Amazon, soprattutto in questo periodo di natalizio, quindi cosa fare, come comportarci, cosa fare se abbiamo un cliente che aspetta un oggetto che noi non possiamo più comprare su Amazon. Ora andiamo a vedere come affronto io la situazione, come ragiono e come possiamo risolverla. Però prima mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, grazie a tutti, e andiamo ora subito a vedere che cosa fare. Allora... Mi rindiccio così do spazio al software. Ok, dove mi metto? ci qua. Allora, andiamo a vedere. Ho preso qui, ad esempio, un articolo che ho venduto giorno 13 e che è non disponibile. Come vedete, qua siamo sull'Amazon tedesco in Germania. Allora, cosa, cosa fare? Cosa succede? Cosa succede? Prima di tutto, realizziamo i non disponibile. Su Amazon capita spesso perché eh, ovviamente il negozio è più grande al mondo, quindi eh, c'è un rigenero di articoli molto veloce. Un articolo che è disponibile ora potrebbe no, più non essere disponibile tra due ore o potrebbe avere un prezzo diverso. Quindi, quindi è importante, ragazzi: prima di tutto, eh, capire che dobbiamo evare degli ordini il prima possibile. Perché se facciamo intervallare 24 ore o 12 ore o 14 ore su un ordine e l'altro c'è una possibilità molto alta che il nostro oggetto abbia dei problemi. Anche se utilizziamo un software molto buono come Autodesk, il problema è che dopo quinta acquista il software non ci aiuta più perché appende già acquistato a quel prezzo. Detto questo, dopo aver realizzato non è disponibile. La prima cosa che io faccio è lasciarlo così, non evaderlo, lo lascio in stand by. Per un po' di ore, per un giorno ci torna il giorno dopo perché, come vi ho detto, Amazon ha un ricambio molto veloce. Quindi può essere che ora non è disponibile, sarà disponibile tra, tra un paio di ore, sarà disponibile domani. Capita molto spesso, ovviamente, in uno o due giorni molti oggetti tornano disponibili. Quindi vi consiglio di aspettare. però ovviamente, non è possiamo aspettare in eterno. Se a un certo punto l'oggetto non torna disponibile, dobbiamo muoverci in qualche modo. Eh, per chi invece deve rispedire, perché il cliente sta aspettando, si è siamo anche su Shopify. Quindi, cosa facciamo? Allora, prima di tutto andiamo su Amazon, quello di riferimento, in questo caso tedesco, copiamo le parole chiave, ok? Non tutto il titolo, ragazzi, non tutto il titolo, metà titolo, comunque le parole chiave, e cerchiamo su Amazon, questo perché? Perché molti articoli non hanno un brand, sono articoli presi dalla Cina, tutti uguali, quindi ci sono altre probabilità che troviamo lo stesso articolo da un altro venditore sempre su Amazon, identico stessa marca, stessa qualità, stesso prodotto e quindi possiamo spiegare la quindi cerchiamo con le parole chiave, se non troviamo i sottolinei, vedete qua c'è poco togliamo un po' le parole chiave perché? perché i titoli troppo lunghi non gli fanno trovare la ricerca che vogliamo Ok, vediamo un po' niente, proviamo solo in quello generale so che non capite il tedesco, fidatevi meno che sto tagliando il titolo lasciando solo le parole chiave più generiche come vedete qua sfondo di più, ma sempre come quello là non ce n'è ok facciamo l'ultimo test allora, com'era quello? bianco che okay, stretto mi sa che simile non c'è, però mai dire mai, o simile, meglio uguale, ok, allora ragazzi come vedete non, non ce n'è un altro uguale, ce ne sono molti simili, molto, per esempio questo poi è molto simile questo rosso, però è rosso, è comunque posta di più di quello che ci interessa, quindi lo possiamo scartare. No, non ci interessa. Poi, ovviamente, guardate anche gli articoli simili di sotto qui, perché molte volte escono articoli identici, come vi ho detto, e escono fra i suggerimenti anche qua. Quindi, guardate, guardate sempre. A questo punto, non siamo riusciti a trovarlo. Passiamo a una seconda strategia. Copiamo l'asin del prodotto. L'Asin, ragazzi, è un codice che trovate sulle informazioni del prodotto, questo qui, che sarebbe il codice di riferimento del prodotto singolo di Amazon. Il prodotto su Amazon è un codice di riferimento, diciamo un ID, e questo e si chiama Asin. Lo copiamo andiamo su Google. Perché la particolarità è che gli Asin sono uguali per lo stesso prodotto in tutti gli Amazon. Cioè, se voi avete un cappello su Amazon Italia, vendete lo stesso cappello su Amazon Francia, su Amazon Spagna, con un FBA lasin sarà identico per tutti quindi noi incolliamo lasin su Google e come vedete ci sfondano eh, gli stessi articoli dagli altri Amazon noi eravamo su Amazon.de abbiamo Amazon.it Amazon.com eh, Amazon.co.j che sarebbe quello giapponese e quello in inglese perché come vedete abbiamo avuto tutti gli Amazon Andiamo a vedere il primo, che ecco è quell'Italia. Purtroppo non è spesso disponibile nemmeno in Italia. Perché l'abbiamo cercato negli altri Amazon? Perché se è disponibile su Amazon Italia con FBA possiamo spedire gratuitamente in Germania dall'Italia o comunque con un prezzo risorio e quindi possiamo coprire la spedizione. Ma purtroppo non è disponibile nemmeno in Italia. Non è disponibile nemmeno in, in America, questo prodotto evidentemente è, venendo, è venendo andato a Ruba, in ogni caso dall'America non avremmo voluto spedire, l'abbiamo aperto così per curiosità, perché in America ci, ci costa qualche 40-50 dollari la spedizione, quindi sarebbe un'opzione non percorribile, e non è disponibile nemmeno in Inghilterra. Ok ragazzi, questo prodotto non è disponibile, ovviamente possiamo poi andare a cercare e dobbiamo, negli altri siti, ok? magari troviamo altri, altri siti, altri negozi che lo vendono, ma non, non, non è questo il caso. Quindi cosa facciamo? Allora, a questo punto abbiamo due scelte. O cancellare l'ordine avvertendo l'acquirente con qualche motivazione plausibile, quindi l'articolo è stato danneggiato, cerchiamo di dare la colpa ai cotieri per evitare di farci lasciare i feedback negativi. Oppure, io ho visto, in questo caso, c'è lo stesso articolo, ma di colore nero. Vedete? Quindi posso prendere il numero di telefono dell'acquirente, cosa che già ho fatto prima di fare questo video, già l'ho contattato. Dirgli eh, ciao, guarda c'è stato un problema con i magazzini, purtroppo l'articolo è stato danneggiato. Non dite esaurito perché è brutto, è stato danneggiato, è caduto, si è rotto. Eh, ho provato a spedire un altro, purtroppo è l'ultima unità disponibile, però vorrei comunque eh, che tutti i miei clienti fossero soddisfatti. Che ne dici se eh, te lo mando di colore nero, se ti piace, gli mandi la foto e glielo fai vedere. La maggior parte delle volte ti dicono sì, va bene, altre volte no. In quel caso gli dici semplicemente che lo ringrazi per il tempo, ti scusi e che verrà rimborsato al, nel suo pagamento di metodo originale. A questo punto lo rimborsi, ma questa è proprio l'ultima spiaggia ragazzi di rimborsare il e eh, non lo faccio io quasi mai eh, capita mh, davvero poche volte perché comunque gli oggetti non disponibili poi tornano sempre disponibili o comunque si trovano oggetto uguale o si trova un'altra soluzione ma mh, nel caso non doveste trovare la loro rimborsate eh, ovviamente ragazzi vi consiglio perché mh, su eBay ci sono tre voci per cancellare se utilizzate eBay oggetto esaurito Acquirente ha chiesto di cancellare, eh, qual era l'altro? Ah, sì, c'è stato un problema con l'indirizzo dell'acquirente. Non usate mai la rimozione dell'oggetto solito perché eBay vi dà un difetto che vi fa scendere le metriche e la visibilità degli account. Utilizzate sempre opzioni acquirente ha chiesto di cancellare o se avete citato un problema. In quel caso, eBay non vi darà nessun difetto perché troppi difetti, oltre a farvi scendere sotto gli standard, a farvi abbassare le vendite, possono anche farvi sospendere l'account. Ed è una cosa che non vogliamo se facciamo dropshipping film. Bene ragazzi, questo era un mini tutorial su come affronto gli oggetti sauridi, qualcuno di voi me l'ha chiesto, ricordate sempre che potete contattare su Instagram o via email, trovate i contatti in descrizione, sono sempre disponibile a fare più chiacchiere quando posso, e grazie a tutti voi che mi cercate e mi seguite. Ricordate di iscrivervi al canale, ci vediamo al prossimo video, ciao!